Allora, ehm, cominciamo da um, Andrea Pradi, voi potete restare qui oppure beh, lo presento e poi piano piano toccherà il, al vostro turno, Andrea Pradi diciamo è circoscrizione nord-est ma più propriamente viene dal Trentino Alto Adige, eh, mi diceva prima noi vogliamo as eh, scusate, esportare le cose positive dell'autonomia, che non deve diventare un patrimonio di pochi ma deve essere un modello messo a disposizione dell'Europa e su questo tema che mi sembra interessante ti cedo il microfono ah, puoi usare anche quelli benissimo e noi scendiamo giù ciao buongiorno a tutti allora innanzitutto beh, Pippo mi ha, mi ha rubato la battuta iniziale io volevo veramente ringraziare ringraziare tutti voi per essere qui oggi e ringraziare Pippo, Paolo, tutti quanti i miei compagni di viaggio in questo momento perché questa è veramente eh, una campagna molto difficile una campagna molto difficile perché normalmente noi le europee non le abbiamo mai prese in gran considerazione, normalmente le europee sono sempre state qualcosa che invece riguardava una resa dei conti interna non abbiamo mai pensato effettivamente a quello che potrebbe essere la politica nostra all'interno dell'Europa. Abbiamo sempre pensato che l'Europa fosse qualcosa di antagonista, con cui noi dovevamo presentarci sostanzialmente come contraenti, in cui dovevamo andare a cercare di mettere a posto i conti, cercare di mettere a posto i parametri e quant'altro. E non ci siamo mai granché occupati di quello che effettivamente noi possiamo fare per l'Europa quale politiche noi possiamo portare dentro in Europa. Voi vi ricordate le ultime elezioni europee Berlusconi si candidò in tutte le circoscrizioni come capolista, lo fece anche Di Pietro, e questo per misurare qual era il loro consenso interno, a loro l'Europa non interessava assolutamente nulla. Ecco, E in queste elezioni qua effettivamente noi abbiamo, o io comunque sono riuscito a, a misurare quella che è la distanza, del cittadino dalle istituzioni europee già è ampia la distanza del cittadino dalle istituzioni italiane figuriamoci da quelle europee che sono anche più distanti dal punto di vista dello spazio geografico no? ma questo non è che possiamo dare torto a voi ai cittadini per il fatto di sentire l'Europa lontana fino adesso ci hanno presentato l'Europa con il volto brutto dell'Europa quello del rigore quello dei rispingimenti, quello che ha ampliato il divario economico e sociale tra le persone. Ci hanno detto dovete tenere a, a posto i vostri conti per garantire i vostri creditori e noi ci siamo dimenticati dei nostri cittadini. Dovete pagare i vostri debiti alle banche e ci siamo dimenticati di pagare i nostri debiti alle imprese e dovete ridurre lo spread economico, perché questo è quello che ci importa, essere garanti rispetto agli investimenti esterni e noi ci siamo dimenticati dell'aumento dello spread sociale che abbiamo in questo momento. No? Un'Europa che è costruita sulle rigide basi monetarie si è allontanata ormai dal suo sogno originario, quel sogno originario che era quella dell'integrazione dell sociale, della solidarietà tra i popoli. Prevale ormai la sfiducia, prevale l'idea che non ci sia più niente da fare, che ogni scelta è obbligata, perché ci viene imposta dall'Europa. Ebbene, noi quelle prospettive vorremmo invertirle, noi quell'idea la vogliamo cambiare. Io personalmente, e penso anche tutti i miei amici, e anche tutti voi penso, vorrei riprendere quel cammino che dal mercato unico, dall'integrazione economica, arrivi all'Unione politica europea. Un'Europa che riprenda il suo cammino per uno sviluppo, ma uno sviluppo che sia coniugato con la giustizia sociale, che sappia riconoscere i diritti di tutti e non solo i privilegi dei pochi, che dia risposte al lavoro che non c'è, partendo dalla innovazione, dalla riconversione ecologica dei processi di produzione, che investa in formazione e in cultura, cose che in questo momento noi stiamo cercando di evitare. Noi rispetto alle, ai vincoli di bilancio stiamo distruggendo qualsiasi tipo di diritto sociale, di diritto e di bene comune di tutti. che cerchi sostanzialmente di sviluppare una economia che sia altra senza quelli che sono i sacrifici dei diritti dei lavoratori e senza consumare risorse naturali. Lo diceva prima, io vengo dal Trentino, quindi sono, sono la prima volta che sono in, in trasferta. Finora ho fatto tutta la campagna in Trentino Alto Adige. Vengo da un territorio che è fortunato, che ha saputo nei periodi di crescita piantare dei presidi sociali che ci permettono ad oggi di avere una disoccupazione che magari è in salita sicuramente, perché la crisi è arrivata al tavolo delle famiglie, però è la metà di quella che è in Italia abbiamo un abbandono scolastico un tasso di scolarizzazione che è più alto nel resto d'italia e in un periodo di crisi noi quei presidi sociali dobbiamo mantenerli saldi in trentino esiste un istituto che non esiste in tutto il resto d'italia e per cui per cui, nostro, eh, per cui il nostro paese è una mosca bianca rispetto al resto d'europa noi abbiamo un reddito di garanzia ad esempio Abbiamo fatto grossi investimenti in una scuola e in cultura. Rovereto, per esempio, è la prima città in Italia come investimenti in cultura. Ecco, uno dei miei temi è quello che io voglio esportare questo modello. Io questo modello lo voglio offrire e voglio offrirlo facendolo assieme a voi per combattere quello che è il disinteresse. Per riattivare la partecipazione. Il Trentino è studiato sì come modello, ho inviso, perché magari ha tanti soldi, cosa che non è neanche più così al giorno d'oggi. Però è studiato per alcuni accorgimenti che mantengono saldi dei, dei parametri sociali che ci permettono di uscire dalla crisi il mio impegno in, questo, in questa campagna elettorale principalmente sarà quello di far conoscere questo modello di offrirlo all'europa come modello alternativo per uscire da questa crisi economica da questa crisi sociale e lo voglio fare lavorando seriamente e vorrei chiudere appunto con delle con le parole per combattere scusate quello che è in questo momento il maggior disinteresse delle persone, lo vorrei fare casa per casa, azienda per azienda, strada per strada, per riaffermare quelli che sono i nostri ideali, i nostri ideali, quelli della pace, della libertà, del lavoro, del progresso della nostra civiltà. Queste sono le parole che un grande uomo politico che era Enrico Berlinguer pronunciò nel 1984 a Padova prima di scendere dal palco. Sono le ultime parole che disse, era in campagna per le europee. Bene, questo deve essere il nostro impegno, portare questo messaggio casa per casa, piazza per piazza. Grazie.